Nova wie voglio mostrarvi come realizzare questo poncio ai ferri che ho deciso di chiamare poncio garden per quanto riguarda il filato io ho utilizzato il filato della DMC linea mini magnum tweed color il colore che ho scelto io è il 107 che ho chiamato prato e che è bellissimo perché appunto queste sfumature che vanno dal verde al rosa ogni gomitro è da 200 grammi misura 200 metri e io ho lavorato con i ferri del numero 9 voglio farvi vedere altri colori presenti sul sito filati Elsa di cui vi lascio sempre in descrizione il link e sono questi io trovo che siano dei colori fantastici per poter realizzare il poncio, però ce ne sono anche altri li trovate tutti sul sito però questo è fantastico perché è molto colorato, molto femminile mentre questo ha mh, delle colorazioni che vanno sull'alba io li chiamerò alba in questa maniera perché ah, c'è il giallo, c'è il rosa c'è un po' beciolino quindi ricorda molto il colore dell'alba e io li trovo perfetti per poter fare il poncio. Per Quanto riguarda il quantitativo, allora questo poncio è una taglia SM e io ho lavorato due gomitoli con un i ferri del numero 9. Per una taglia ML invece vi consiglio tre gomitoli. State attenti SM significa che se siete una taglia M a seconda se oscillate verso la S o oscillate verso la L, di fare attenzione al quantitativo. Se oscillate SM, allora vanno benissimo. Due gomitoli, e potete fare il poncio uguale a quello che ho fatto io. Mentre se siete una M che oscilla la L, allora in questo caso vi consiglio tre gomitoli anche L quindi sono tre gomitoli e di montare um, poche maglie in più rispetto a me diciamo al massimo solo quattro per averla un po' più lunga ma come lunghezza potete lavorare tranquillamente come la mia però dovete farla un po' più lunga quindi io vi dico che ho montato 41 maglie direi per una taglia M tendente alla L quindi anche una taglia L di andare a montare almeno un uh, 47 maglie eh, giusto per avere quelle maglie in più ed avere il poncio un po' più lungo in modo tale da um diciamo essere più lungo quando lo andate a indossare mentre come lunghezza quindi larghezza come lunghezza va benissimo la stessa che ho fatto io che sono circa 95 centimetri la particolarità di questo poncio è il fatto che lavorate i ferri ma anche il bordino vedete qui io ho fatto un bordino forato c'è cioè una striscia forata qui e anche qui e anche da quest'altra parte come si realizza si vanno a fare normalmente due rettangoli uguali quindi si montano le stesse maglie si vanno a lavorare gli stessi giri e io una. Naturalmente nel tutorial vi dico come realizzare il bordo, si lavora poi qua tranquillamente con giri di andata, e eh, maglia a diritto e un giro di maglia a rovescio e poi si fa il bordino finale e alla fine si vanno a cucire insieme i due rettangoli, si vanno a cucire sulle spalle qua sotto per avere chiusa e lasciare lo spazio per la manica e un centimetro sotto giusto per averla più chiusa e non che sballozzi troppo sotto potete farla anche più chiusa ma io ve lo sconsiglio lasciatela comunque bella larga ma cucite soltanto di qualche centimetro io ho cucito di un centimetro solamente la lavorazione è semplicissima quindi anche chi è a, non ha molta dimistichezza di con i ferri vi posso assicurare che troverete facilissimo lavorare questo poncho in quanto come vi ho detto anche quest'anno cercheremo di fare dei progetti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 per realizzare il nostro poncio ai ferri, ho deciso di utilizzare il filato della DMC Linea Mini Manion Color Tweed, il colore che ho scelto io, il 107, che è questo colore prato. Vedete, ha le sfumature del verde e del rosa, veramente molto carino. Tuttavia, come potete vedere, ci sono anche altre sfumature. Questo, pure, è molto bello per poter fare un poncio eh, dalle sfum svariate sfumature. Comunque, lavorerò con i ferri del numero 9. Il poncio che andiamo a realizzare si eh, realizza facendo due rettangoli identici quindi si monteranno le stesse maglie e si andranno a fare gli stessi giri vi dico già che io per il mio rettangolo andrò a montare 41 maglie in modo tale da avere una volta finito sistemato lavato e bloccato il mio rettangolo una lunga e una larghezza di circa 55 centimetri Mentre qui ho un piccolo campione dove ho montato meno maglie. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2, a cui va aggiunta una maglia, quindi infatti 40 più 1. Qui invece ne ho 15, quindi 14, che è un multiplo di 2, più una, una maglia. Quindi mi raccomando, eh, per montare le vostre maglie, se non usate il mio stesso filato, andate a fare un piccolo campioncino per vedere, eh, tipo ne montate appunto, vanno bene anche 15 maglie, lavorate per almeno 15 giri, quindi giri di andata e ritorno, in modo tale da vedere la larghezza quanto è e da, quel, da, da vedere quanti centimetri eh, sono 15 a maglie da lì andare poi a farvi e il vostro multiplo per poter avere la lunghezza desiderata come lunghezza desiderata dovete calcolare dalla spalla fino diciamo alla vita tenendo sempre presente che quando si indossa un poncio il poncio tende sempre a cedere un pochettino soprattutto quando si fanno due rettangoli quindi per questo io sono andata sui 55 centimetri detto ciò possiamo andare a fare i nostri giri allora andiamo a fare quindi um, la lavorazione sarà uh, tutto il rettangolo diciamo eh, soltanto avremo un bordo un po', diciamo un bordino un po diverso però poi si lavorerà sempre in giri piandate eh, giri di dritto e rovescio mentre solo all'inizio come vi farò vedere adesso lavoreremo in maniera leggermente diversa per avere un bordino un po particolare nulla di che molto semplice e iniziamo subito andando a fare un giro di tutte maglie a diritto quindi primo giro tutte le maglie a diritto in questa maniera quindi lavoriamo tutte le maglie a diritto quindi semplicissimo nulla di complicato il nostro primo giro andando a lavorare tutte le maglie a diritto in questa maniera sto per terminare il primo giro ok lavorati i nostri 15 maglie mi giro e vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare tutte le maglie al rovescio però io la prima non la vado a lavorare quindi vado la porto sull'uncino sul ferro e vado a lavorare le altre e come vedete le lavoro tutte al rovescio quindi questo è il nostro secondo giro, anche questo molto semplice. Quindi, ripeto, secondo giro, andiamo a lavorare tutto a rovescio. Anche in questo caso, la prima maglia io non l'ho lavorata, non lavorerò nemmeno l'ultima, la faccio tranquillamente passare sul ferro. Porto avanti il filo e posso andare a fare il mio terzo giro e andiamo a fare due maglie a diritto quindi una e due questo che faremo adesso lo faremo per tutto il giro prendo due maglie insieme le lavoro a diritto e vado a fare il mio gettato di nuovo prendo due maglie a diritto e vado a fare un gettato due maglie a diritto gettato due maglie a diritto, gettato e devo lavorare questo per tutto il mio terzo, il mio quarto ferro. Scusate, il mio terzo ferro quindi terzo ferro. Stiamo andando a fare: ha fatto una maglia diritta, un'altra maglia diritta, e poi siamo andati a fare due maglie insieme a diritto e un gettato. Quindi devo continuare questo per tutto il giro finché sul ferro di sinistra non restano 3 maglie, quindi ho ancora altre due lavorate, due da lavorare a diritto insieme al diritto gettato quando mi avanzano tre mi restano tre maglie sul ferro sinistro vado a lavorarle separatamente sempre a diritto quindi una due e tre in questo caso come avete visto ho lavorato sia la prima che l'ultima maglia vado a fare il mio quarto ferro e di nuovo vado a lavorare le maglie a rovescio però di nuovo la prima non la vado a lavorare vado direttamente a lavorare la seconda e lavoro tutti a rovescio anche i gettati li vado a lavorare a rovescio in questa maniera quindi semplicissimo anche i gettati li vado a lavorare a rovescio davvero come potete vedere la lavorazione molto molto semplice l'unica cosa mi raccomando quando lavorate le maglie a rovescio non va lavorate né la prima né l'ultima maglia passate il filo su davanti e possiamo andare a fare il nostro quinto ferro quinto ferro lavoriamo tutto a diritto quindi vado a lavorare anche la prima maglia a diritto e lavoro tutte le maglie a diritto quindi quinto ferro tutte le maglie a diritto continuo in questa maniera quindi anche il quinto ferro molto molto semplice e mi raccomando quando lavoriamo a diritto dobbiamo lavorare tutte le maglie in questa maniera Bene, ho terminato anche il quinto giro sesto giro tutte le maglie a rovescio di nuovo non lavoro la prima vado direttamente a lavorare la seconda e continuo a lavorare tutte le mie maglie a rovescio sempre in questa maniera quindi io vi ricordo che nel mio caso qui sto lavorando su un piccolo campione ma i miei rettangoli, dobbiamo fare due rettangoli, io andrò a lavorare su 41 maglie la lunghezza dipende da quanto volete che sia lungo il vostro poncio come lunghezza si parla dal braccio all'altro braccio io penso che lavorerò almeno da gomito a gomito quindi poi vi farò sapere naturalmente quanto lungo mi è venuto il rettangolo quindi sto terminando anche il mio il mio sesto giro e non vado a lavorare l'ultima maglia e passo il filo sul davanti settimo giro di nuovo tutte le maglie a diritto quindi lavoro anche la prima maglia e vado a lavorare tutte le maglie a diritto non vi faccio vedere l'ottavo giro, perché anche l'ottavo giro andiamo a lavorare tutte le maglie a rovescio. Ci vediamo direttamente per fare il nono giro. Vi ricordo solamente quando andate a lavorare il giro successivo, quindi il vostro ottavo giro, di non lavorare né la prima né l'ultima maglia, perché state facendo il giro a rovescio. Quindi adesso continuo, terminerò anche il ferro a rovescio e poi vi faccio vedere come andare a fare il nono giro. Allora, ho lavorato anche il mio ottavo giro, quindi possiamo andare a fare il nono giro. E andiamo a lavorare la prima maglia a diritto, seconda maglia a diritto, e poi ricominciamo a lavorare due maglie insieme a diritto. Ops, scusatemi scappata. Quindi due maglie insieme a diritto. Gettato. E facciamo questo per tutto il ferro, quindi stiamo facendo come il terzo giro due maglie insieme a diritto gettato due maglie insieme a diritto gettato due maglie insieme a diritto gettato due maglie insieme a diritto gettato e come potete vedere mi avanzano tre maglie quindi come abbiamo fatto con il terzo giro le andiamo a lavorare singolarmente ho fatto il gettato, sì. Sì. Quindi una due e tre. Mi giro i ferri, decimo giro e di nuovo andiamo a lavorare le maglie a rovescio, non lavorando né la prima né l'ultima maglia. Quindi una non la lavoro e le altre vado a lavorarle tranquillamente e lavoro così anche i gettati, lavorando sempre tutto a rovescio in questa maniera con questo giro abbiamo terminato il nostro bordino quindi niente di particolare era solo per fare un po più di movimento ai rettangoli di dare più movimento scusate ai rettangoli quindi vedete non lavoro l'ultima maglia porto il filo sul davanti e mi giro con la lavorazione adesso fatto questo non faremo altro che andare a fare sempre giri alternati di andar giri a diritto e gira rovescio quindi non facciamo più niente vedete questa è la lavorazione che viene fuori per il nostro bordino e adesso andremo sempre a lavorare ferro diritto, ferro rovescio fino ad arrivare alla lunghezza desiderata ma neanche, vedete qui comunque io ho questi circa 5 cm che poi dovrò rifare alla fine e naturalmente vi farò vedere come andarlo a fare nessun problema eh, però adesso continuerò a lavorare ferri di andata e ritorno quindi tranquillamente come abbiamo fatto giro tutto diritto, giro tutto rovescio ricordatevi sempre a rovescio di non lavorare la prima e l'ultima maglia in modo tale che venga una lavorazione più lineare ai lati poi, naturalmente, ognuno può fare la lavorazione come meglio crede, però io preferisco farla in questa maniera. però, ripeto, andiamo sempre solo a lavorare giro a diritto e giro a rovescio, finché non andrò poi a rifare il bordino. Dunque, ho ripetuto i due giri per un totale di 85 volte, quindi ho fatto giro d'andata, giro di torno 85 volte e adesso. E adesso uh, devo riandare a fare la parte che ho fatto qui anche da quest'altra parte in modo da avere ogni il ogni rettangolo uguale sia all'inizio che la fine quindi fatti questi 85 giri alternando il giro di maglia diritto e il giro di maglia a rovescio possiamo andare a fare il nostro giro con uh, i gettati quindi andiamo a fare una maglia a diritto un'altra maglia a diritto e di nuovo andiamo a fare invece due maglie insieme a diritto e gettato di nuovo due maglie insieme a diritto e gettato e continua a lavorare così fino ad arrivare a fare alla fine del giro vi farò vedere naturalmente come terminare il giro e come poi continuare naturalmente come potete vedere io adesso sto facendo il mio giro quindi noi stiamo facendo questa parte qui e dobbiamo scendere per arrivare a fare questa parte di qua quindi io adesso sto facendo questa quindi continuo a fare il mio giro uh, di um, gettà due, due maglie alte chiusi delle due maglie insieme a diritto e gettato come vi ho detto appena sto per arrivare alla fine del mio giro vi farò vedere come terminare come poi andare a fare il giro successivo che comunque già abbiamo fatto insieme quindi già lo ricorderete sto arrivando quindi alla fine del mio giro ho fatto due maglie insieme a diritto qui sul ferro me ne mancano tre quindi vado a fare il mio ultimo gettato e vado a lavorare singolarmente le ultime tre maglie una, due, e 3 quindi mi giro e vado a fare la mia lavorazione con le maglie a rovescio come sempre la prima non la lavoriamo e andiamo a lavorare tutte le altre quindi normalmente continuo a lavorare come sempre fatto in questa maniera lavorando tutte le maglie e anche i gettati al rovescio. Continuo così per tutto il giro e poi vi farò vedere come continuare. Allora, ho terminato di lavorare anche il mio giro a rovescio. Non ho lavorato l'ultima, quindi mi giro e vado a lavorare di nuovo i miei ferri, il mio ferro a diritto normale. Adesso andrò a lavorare un ferro a diritto normale, un ferro a, a rovescio, un ferro normale, un ferro a rovescio. Quindi, un totale di quattro ferri: uno a diritto, uno a rovescio, di nuovo un a diritto e di nuovo un a rovescio. E una volta fatto questi due giri, vi faccio rivedere come andare a fare di nuovo il giro con il gettato. Quindi ripetiamo adesso: andiamo a fare un giro con a diritto, un giro a rovescio, di nuovo un giro a diritto e un giro a rovescio per un totale quindi di quattro giri allora ho terminato di fare i miei quattro giri ripeto una dritta, dritto una rovescio una dritta una rovescio e quindi andiamo a fare di nuovo il nostro giro con i gettati quindi andiamo sempre a fare le prime due maglie e due maglie a diritto quindi una e due e poi due maglie insieme a diritto e andiamo a fare il nostro gettato quindi semplicissimo stessa cosa di prima poi farò il giro uh, a, maglie, a rovescio poi di nuovo un giro a diritto e infine un giro a rovescio dove andrò a chiudere le maglie quindi ripeto io adesso vado a fare il mio giro con i gettati quindi siamo qui andremo a fare il giro uh, con le maglie a rovescio di nuovo un giro a diritto quindi senza più uh, gettati e poi il giro dietro a rovescio dove andremo a chiudere le maglie quindi semplicissimo anche questo io adesso farò questo giro quello successivo e quello diritto vi farò vedere direttamente l'ultimo giro sia quello il secondo a rovescio nel quale andremo a chiudere le nostre maglie ripetiamo girato rovescio diritto e con il rovescio andremo a chiudere allora, ho fatto quindi il giro con il gettato di nuovo il giro a rovescio un giro a diritto e adesso andiamo a fare l'ultimo giro a rovescio nel quale andiamo a chiudere le nostre maglie quindi andiamo a fare sempre la prima non la lavoro lavoro la seconda recupero la prima potete farlo sia con i ferri sia come sto facendo io con le dita e la faccio cadere e di nuovo andiamo a fare una maglia al rovescio prendo la maglia precedente e la faccio cadere e continuo così quindi vado a fare una maglia rovescio mi raccomando tenete la lavorazione larga non stringetela e andiamo a chiudere la nostra il nostro lavoro una volta terminato questa Rettangolo ne andrò a fare un altro uguale e poi li andrò a cucire insieme. Naturalmente, vi dirò come sono andata a cucire per quanto ho cucito i due rettangoli. Prima, però, naturalmente li dovrò ferm lavare, fermare e un po' sistemare, uh, e in modo tale da averli dritti e poter andare a cucire bene i due pezzi insieme e creare appunto il nostro poncio coprispalle. Allora, io ho terminato i due rettangoli, li ho anche sistemati e cuciti. Allora vi dico che mi è venuto lungo 95 centimetri: vedete, sono entrambi i due rettangoli. Li ho fatti combaciare e sono andata a fare la mia. Um, li ho cuciti sopra per creare il mio scollo dall'esterno verso l'interno. Ho cucito per circa 33 centimetri, sia da questo lato che da quest'altro lato dall'esterno all'interno sono andata a cucire per 33 centimetri vi ricordo che i rettangoli alla fine mi sono venuti lunghi 95 centimetri facendo sempre uh, i miei 10 uh, giri al bordino sia da questo lato che da quest'altro lato no qua sono di meno perché comunque abbiamo lavorato però diciamo che comunque mi è venuto lungo 95 cm e poi sono andata a cucire lateralmente per 30 centimetri da sotto verso sopra in modo tale da poter avere un bello um, Scalfo per le mape le braccia bello largo perché vi ricordo che a me circa 55 cm quindi 30 sono andata a cucire il resto è libero e ho fatto questo anche da quest'altra parte da sotto sono andata a cucire per circa cm centimetri nella parte sotto invece ho fatto soltanto una piccola cucitura di un centimetro anzi in realtà sono due centimetri giusto per tenerlo ben fermo qui e non fare ehm, che si vedesse il nodino sotto vedete si è creata questa sorta di punta e ho fatto questo sia da questa parte che da quest'altra parte quindi ho cucito pochissimo sotto giusto per tenere ben ferma la lavorazione quindi non farò alcun tipo di bordino sotto non andrò a mettere uh, nelle nappine niente lo preferisco lasciare la, il mio uh, poncio così come è venuto e quindi possiamo dire che anche questa lavorazione e ferri è terminata